Buona giornata e benvenuti sul nostro canale YouTube, oggi non ci dedichiamo ad uno smartphone ma vi presentiamo la nuova DJI Osmo Action 3 Benvenuti dunque sul canale YouTube di Mr. Gadget. prima di cominciare una raccomandazione. No, è qualcosa di più, è un consiglio d'amico. Beh, la raccomandazione è quella di iscriversi al canale di Gadget.tech, attivare la campanella e poi citofonare al vostro vicino, chiamare vostra zia e mandare un messaggio WhatsApp a vostro cugino per chiedere di fare lo stesso. Beh, insomma, anche meno. Allora, DJI Action 3 o Osmo Action 3, un primo dato estetico, DJI ha scelto di tornare indietro rispetto alla curiosa forma cubica quasi della Action 2 con il suo sistema modulare. Action 3 è molto più vicina nelle forme, nel design ad un Action Cam tradizionale, ma con alcune caratteristiche peculiari che sono molto interessanti. Adesso andremo a vedere da vicino, Beh. In primo luogo c'è sempre il fatto che la lente frontale si può svitare e sostituire. Questo serve ad esempio se avete maltrattato la vostra action cam o magari se volete applicare qualche filtro particolare eh, online ne trovate davvero tantissime solo però un dettaglio fate attenzione quando riavvitate questa vite perché eh, l'isolamento dall'acqua passa anche da lì quindi bisogna essere eh, molto molto attenti e poi c'è il tema eh, dei uh, display sono due, ma con un vantaggio rispetto a molti prodotti concorrenti, ovvero che anche il display frontale è touchscreen e quindi vi permette di controllare completamente la vostra action cam senza la necessità di girarla. In alcuni casi potrebbe essere particolarmente utile. Abbiamo già accennato al fatto che possa resistere anche all'immersione in acqua senza alcun tipo di problema e senza bisogno di applicare una custodia esterna. Questo è sicuramente un vantaggio molto interessante. Altro dettaglio che riguarda la Action 3D DJI, esiste una versione per Creators che nella confezione ha anche una curiosa custodia con tre batterie, questo eh, permette di avere una maggiore autonomia per i propri filmati, perché insomma lo sapete, no? il tema dell'action cam è quello proprio della eh, durata della batteria, dipende molto dalla eh, definizione in cui, eh, con cui voi utilizzate la action cam noi ad esempio in questo momento stiamo girando in 4k con 25 frame al secondo ma il nostro diciamo risultato finale sarà in full hd volendo potete utilizzare action 3 in 4k 16 noni oppure 4 terzi fino a 120 frame al secondo scendendo invece alla definizione full hd potete arrivare fino a 240 frame al secondo la definizione più elevata che si possa raggiungere è quella di 4k con la possibilità di fare una ripresa che può essere diciamo con un'ampiezza normale oppure con l'effetto eh, del grand'angolo che ha però qualche distorsione nella parte laterale della ripresa. Tutto sommato questo non va considerato un difetto perché è un aspetto che esteticamente a molti creators piace tanto soprattutto quando si fanno riprese di sport estremi o di attività outdoor. Il modo migliore per vedere un action cam in azione è controllare come si comporta no? perché eh, la eh, nuova Action 3 ha una versione ancora eh, migliorata dell'effetto Rock Steady, quello cioè della eh, stabilizzazione, che in effetti eh, offre un ottimo eh, risultato. Mm io dico spesso non bisogna aspettarsi miracoli e poi soprattutto il tema delle riprese della action cam ehm, è che sono più legate all'emozione di ciò che viene ripreso che non alla perfezione estetica con cui tutto questo viene eh, catturato però bisogna dire che l'effetto è molto carino io adoro un modalità di utilizzo di Action 3 che è la modalità Hyperlapse che permette di fare dei video in movimento accelerati veramente straordinari quello che state vedendo ad esempio è un video catturato mentre stavo guidando un monopattino ma questa modalità è molto carina da utilizzare anche quando la si usa a piedi la ripresa Hyperlapse è in assoluto la mia preferita con DJI Osmo Action 3 questo invece è un esempio di come la DJI action 3 possa essere utilizzata anche per le eh, riprese eh, frontali in questo caso sto proprio impugnando la action cam senza nemmeno utilizzare un selfie stick ovviamente lo schermino frontale è utilissimo per eh, verificare tutto quello che si sta riprendendo un dettaglio che è relativo alle riprese è possibile governare anche il tipo di utilizzo del microfono. Noi in questo momento stiamo usando un microfono esterno collegato attraverso la porta USB-C prodotto di rode che con un cavetto da USB-C a USB-C si collega senza problemi viene riconosciuto immediatamente e permette quindi di avere anche delle riprese con un microfono che riprenda da lontano. Il microfono interno può essere invece gestito in modo da avere una ripresa bidirezionale oppure solo frontale e può anche essere utilizzato con un sistema di riduzione del rumore che è efficace ma non dovete aspettare miracoli. Io eh, questo lo sottolineo spesso non perché il sistema non funzioni ma perché ci sono dei limiti della fisica che quando si va a 120 all'ora in moto con il vento contrario insomma la soppressione del rumore arriva fino a un certo punto. Non può fare eh, dei miracoli ma è comunque discretamente efficiente. Ci sono diversi aspetti molto interessanti da tenere in considerazione di DJI eh, Osmo Action 3, in particolare il fatto di eh, sfruttare ancora il sistema di aggancio magnetico che DJI aveva introdotto con la Action 2. L'unica possibilità, l'unica situazione in cui potrebbe esserci qualche difficoltà è quando c'è molta sabbia, in questo caso però basta pulire le superfici per rendere l'aggancio di nuovo molto efficace e molto utile ma soprattutto molto comodo perché permette di passare da un supporto all'altro veramente con un click alla velocità della luce. Non solo perché grazie a questo aggancio magnetico c'è anche una di custodia di gabbia esterna che permette di fare riprese in verticale. Sistema molto semplice perché basta ruotare la action cam e automaticamente grazie ad un giroscopio viene cambiato anche proprio eh, l'orientamento di ripresa e questo permette di creare eh, dei contenuti che sono pronti per la condivisione eh, sui social network. A proposito di questo bisogna sempre riconoscere la bontà dell'applicazione di DJI che che si chiama DJI Mimo Maimo, pronunciatelo un po' come eh, volete. Eh, L'applicazione di DJI permette di eh, diciamo controllare le riprese in tempo reale anche a distanza oppure di scaricare ciò che è stato ripreso per fare dei montaggi molto veloci con delle sequenze molto gradevoli che sono proprio perfette per la condivisione sui eh, social network buone anche le foto discreta la resa eh, quando eh, si tratta di riprendere con molto buio mentre eccellente la capacità eh, di eh, riprendere eh, quando si passa da un ambiente chiaro ad un ambiente scuro o viceversa cioè l'adattamento al cambio di luce è comunque eh, molto veloce. Abbiamo accennato alla stabilizzazione di DJI eh, Osmo Action 3 che è molto buona dal nostro punto di vista superiore rispetto a quella di Pro. e poi c'è un altro effetto straordinario che è quello del horizon balancing anche questo funziona molto bene e si spinge fino ad inclinazioni che sono eh, al di là dell'immaginabile o meglio erano al di là dell'immaginabile eh, fino a qualche tempo fa vuol dire che piegandovi ad esempio se fate una ripresa in moto o quando magari state utilizzando lo snowboard la ripresa rimarrà comunque parallela all'orizzonte anche quando la vostra inclinazione arriva ad un'angolazione molto forte. Questo ovviamente rappresenta un vantaggio notevole per chi usa eh, questa action cam per le riprese sportive o magari per riprese motoristiche. Cos'altro possiamo dirvi? Beh, Molti di voi ci hanno chiesto eh, la comparazione diretta con GoPro eh, Hero 11. Questo è un dettaglio in cui ci sentiamo di dire che forse GoPro ha delle immagini che sono leggermente più eh, definite, eh, più cristalline, ma non c'è paragone per quanto riguarda la stabilizzazione in cui Action 3 di DJI vince a mani basse. Se poi teniamo conto della differenza di prezzo tra i due dispositivi, bisogna dire che DJI Osmo Action 3 è probabilmente in questo momento il miglior acquisto che si possa fare per il rapporto qualità-prezzo senza entrare nella singola, senza spaccare il capello diciamo, alle prestazioni. Per la stragrande maggioranza degli utenti, questo è veramente un acquisto assolutamente superlativo. Come sempre siamo a vostra disposizione, potremmo dirvi un milione di cose ma ci sarebbe sempre la milionesima e uno che ci siamo eh, dimenticati o che magari non abbiamo trattato, perché eh, non ci abbiamo pensato, non è nelle nostre abitudini d'uso. Per qualunque cosa siamo ovviamente a vostra disposizione. Mettete un eh, commento eh, qui sotto e siamo pronti a rispondervi nel giro di eh, pochissimi minuti. Grazie per averci seguito, ricordatevi di eh, iscrivervi al nostro canale YouTube, ci ritroviamo prestissimo su mistergadget.tech. Ciao a tutti! Però si è capito che ci è piaciuta, no?